Ciao ragazzi, buonasera di nuovo insieme eh, Oggi per prima cosa voglio ringraziarvi tutti per i numerosi complimenti che mi state facendo eh, Mi avete un po' colpito diretto al cuore perché sono un tipo anche molto sensibile eh, Quindi non è facile nemmeno eh, fare questo discorso per me Però ci tenevo molto perché alcuni di voi mi hanno fatto veramente quasi commuovere eh, soprattutto quando mi parlate di umiltà eccetera eh, quindi grazie veramente di cuore eh, siamo ormai a oltre 100 lezioni eh, siamo partiti da, da pochissimi diciamo seguaci eh, ora siamo già un, un bel gruppetto e io sono felice di questo eh, vi chiedo quindi solo di eh, darmi di, di farmi qualche critica per eh, questo nuovo anno per poter migliorare ancora di più fare contenuti sempre più eh, interessanti e eh, soprattutto eh, se avete dubbi su qualche argomento se volete approfondire qualche tecnica ovviamente quelle che eh, riesco, sono in grado di insegnare <ride> come sapete ad esempio lo Slap eccetera non sono alla mia portata diciamo eh, detto questo quindi ehm, il compito che vi do per questo inizio 2022 è quello di eh, fare sì che io abbia un programma più o meno a, a tempo più o meno lungo diciamo eh, di lezioni da fare che non siano quelle che piace fare a me ma che siano proprio eh, dirette eh, ai vostri bisogni, ecco quindi: eh, anche se magari eh, mi chiedete qualcosa, e poi viene pubblicato dopo sei anni: no, scherzo, dopo qualche settimana, comunque io mi segno sempre tutto e cerco di non tralasciare niente, o almeno se è una cosa che non riesco a fare, che non sono in grado di fare, eh, lo dico subito.